4 articoli da vendere immediatamente per fare profitto con il dropshipping. Come saprai, ogni mese ho una rubrica dove spongo articoli da vendere durante il periodo testati e comprovati da me negli anni, nella mia esperienza con il dropshipping e li voglio condividere con te gratuitamente e senza nessun tipo di interesse. Quindi resta con me. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, stiamo diventando davvero tanti grazie a tutti voi che vi siete iscritti. Come sapete, ogni mese, durante la prima settimana del mese, faccio un video dedicato ad articoli che ho venduto negli anni passati con successo e che vendono con successo anche quest'anno e sono adatti per questo periodo. Ci troviamo a dicembre 2020 e questo sarà l'ultimo video dell'anno in cui espongo articoli da vendere. Questi articoli andranno bene sia che tu vendi su eBay, sia che tu vendi su Shopify, sia, sia che tu vendi su Amazon, ovunque tu vendi, in qualsiasi canale vanno bene, però prima di iniziare voglio parlarti di un articolo da non vendere ora a dicembre, anche se potrà sembrare paradossale, ora ti spiegherò perché, l'articolo si tratta dei giocattoli, evita di vendere giocattoli a dicembre, perché? Eh, dirai i hey, giocattoli sono il prodotto che vende di più sì, è vero però noi non dobbiamo stare a pensare solo a una fonte di profitto eh, puoi vendere giocattoli a determinate condizioni perché? perché facendo il dropshipping non abbiamo il controllo del magazzino il controllo della merce quindi solitamente ci affidiamo ad altri siti che lo spediscono per noi come Aliexpress o Amazon o un agente privato in quel caso va bene se l'agente che spedisce per te vendere giocattoli, ma se usi Aliexpress, se utilizzi Amazon come fornitore o altri siti del genere dove tante persone comprano allo stesso punto, non va bene perché i giocattoli sono il prodotto più venduto durante dicembre essendo che ci troviamo già al 10 dicembre è probabile che vadano fuori stock, quindi non trovi più i giocattoli che le persone ordinano disponibili, o che ritardino tantissimo le consegne e se io sono un cliente e ti odio un giocattolo il 10 dicembre, l'11 dicembre, è ovvio che me lo aspetto prima di Natale. Se mi arriva dopo Natale, quel giocattolo diventa inutile. E cosa succede? Oltre che il cliente vi lascerà recensioni negative, se vendete su eBay o su Amazon, possono lasciarvi recensioni che possono mettere in crisi lo stato del vostro account. Sia sì che vendete su Shopify, vi aprono Control S, lamentano con il processo di pagamento, come Paypal eh, o come Stripe, e poi, cioè, il processo di pagamento comincia ad alzarvi tutte le bandierine rosse nel vostro account no, che possono causare quelle famose sospensioni per cui mi contattate spesso e per cui non capite perché vi sospendono. Ci sono tanti motivi, questo è uno di quelli. Quindi questo è il mio consiglio. Ora a dicembre non vendere giocattoli, se non hai un agente privato, se non hai un buon stock se non hai una fonte attendibile sia per i prezzi, perché i giocattoli possono anche variare di prezzo di molto in base alla richiesta, sia di quantità e sia di velocità di spedizione okay? anche i prodotti che prendete da Amazon in questo periodo se ti consegna in 3 giorni sono prodotti che li consegna in 15-20 giorni perché c'è troppa richiesta come i giocattoli io per esempio ho tutti i giocattoli ai miei negozi pian piano, perché ci avviciniamo sempre più a Natale e io non posso permettere a una persona che vi acquista un giocattolo il 20 Natale promettergli la consegna entro il 23 è impossibile ragazzi ma anche se avete la merce voi, perché le vostre collieri, hanno ritardi in questo periodo fortissimi Più ci avviciniamo a Natale, più i ritardi, più i ritardi si fanno, diciamo, pesanti Quindi anche se voi avete giocato la, la merce a casa, non, non, non la vendete il giorno 20 per consegnarle 23 Perché fate solo brutte figure se avete ritardo Detto questo, passiamo subito ai quattro prodotti che ho deciso di condividere con te Il primo prodotto, ragazzi... Si, si tratta ovviamente di giubbotti e guanti da neve. Anche se le cose sciistiche sono chiuse per ora, a gennaio apriranno: le persone ci andranno e vorranno guanti, giubbotti, pantaloni a neve, accessori a neve, stivali a neve. Queste cose che sono state acquistate in anticipo. Quindi cominciate a metterle ora nei vostri negozi, bene, nei vostri negoziato. Se non sono entrate Shopify, cominciate ad aranciare ads magari non, non proprio ora le alz, ma se vendete su ebay e su, su amazon già mettete i prodotti ora, così cominciano a tabularare, è storico. Secondo prodotto con cui voglio condividere con voi si tratta degli articoli da festa, eh, decorazioni da casa, eh, palloncini, bicchierini, piattini, tutte queste cose, mh, pupazzi da festa, tutti gli articoli riguardanti le feste casalinghe, eh, perché ovviamente cavolanno ragazzi ciò cioè, passeremo tutti a casa eh, per quanto possiamo rispettare, è ovvio ragazzi che tutti quanti faranno piccole feste o si organizzeranno come meglio credono questo è inevitabile, quindi mettete questi articoli venderanno un sacco, te lo posso garantire, già stanno vendendo, già li sto vendendo tutti gli articoli da festa eh, perché le persone, in ogni caso, festeggeranno il terzo articolo, che ti voglio dire, ah, aspetta prima Ricorda di mettere mi piace a questo video, mettere like quindi, di iscriverti così mi aiuterai a crescere, mi darai sempre più motivazione per rilasciarti questi contenuti utilissimi e grazie di averlo fatto. Ora possiamo continuare. Il terzo articolo che ti consiglio di vendere sono le stufette elettriche. Non c'è bisogno di spiegarti perché, ma sono quegli articoli che non nessuno pensa o se fai ricerca di mercato comunque li trovi, però... Ovviamente molte volte la ricerca di mercato si dice sempre: cioè, fai ricerca di mercato, ma cos'è la ricerca di mercato, ragazzi? Avvia dei numeri, dei software che usiamo, delle analisi. La ricerca di mercato è capire cosa il mercato vuole, ok? Questo, cioè fondamentalmente, avvia dei software, dei numerini, delle analisi dei grafici, è questa la ricerca di mercato, capire cosa il mercato vuole. E se fa freddo, in tutta Italia. Se la temperatura è più alta sono 6 gradi a sud e meno, meno 5 a nord, è ovvio che stufette elettriche vendono, cioè, ragazzi, A dire di questo è che è molto orto, uno si fa pensieri, analisi, programmi, grafici, a volte non ce n'è ne hanno bisogno. Non che non servono, ma basta ragionare, che un programmi non fanno altro che quello che fanno, un altro quello che noi non facciamo con la testa, se ragioni puoi arrivarci molte cose anche da solo nei trend, poi ovviamente questo non vale per tutto, ci sono trend che devono essere analizzati ma eh, quello è un altro discorso in ogni caso non hai dei top buy ti sto dando io alcune idee qui gratis senza analisi, senza niente, sono prodotti che vendono, che vendo ora, che vendevo l'anno scorso e che vendevo due anni fa quindi la ricerca del mercato già l'ho fatta a posto tuo e il quarto prodotto ragazzi da, da vendere sono le creme idratanti come per la sconfetta, basta usare la testa a fa far freddo, ci, le mani ci vengono fredde, si spaccano, la faccia si spacca e le creme idratanti si vendono a fiumi. E non parlo di creme quelle a 3 euro, 2 euro per il mercato, non parlo di creme idratanti a 50 euro, 60 40 euro a Bartolo, li vendo tutti i giorni tutto tutto l'anno comunque, ma in questo periodo vanno a fiumi perché ovviamente ragazzi le persone, le donne, soprattutto, ma anche gli uomini ne hanno bisogno e tra l'altro c'è un'altra cosa ragazzi, le creme intratanti a differenza dei prodotti che già vi ho detto è un prodotto che, è, come si dice in italiano, che ogni mese potete vendere, che ogni 8 di settimane potete vendere perché ovviamente il cliente lo finisce e lo ricompra da voi fidelizzi il cliente, perché se la spedizione è stata veloce, il prodotto è stato di qualità, eh, il customer service è stato impeccabile, il cliente tornerà da voi. Anche se voi vendete su eBay, io su eBay ho acquirenti regolari che comprano da me non da un mese ma da un anno, tutte le settimane, tutti i mesi, le stesse persone. Se vado nel mio grafico delle de, vendite, metto i nickname di queste persone e mi fumano ordini mensili o ordini ogni due settimane di alcuni prodotti. Quindi non è vero... Perché molti, ragazzi, stupidamente, lasciate stare chi dice questo, lo dicono, non, non per stupidità ma magari a volte per ignanza perché non, stanno, non hanno mentalità flessibile per pensare, Penso che non si può brandizzare eBay o Amazon, sono cazzate. Tu puoi creare un brand su eBay, puoi creare su un brand su Amazon, ovviamente devi sapere come farlo, eh, farò un video all'inquadro dove so vi spiegherò più dettagli. Mi raccomando seguimi perché stanno per uscire tantissime novità sul canale. Eh, sono sicuro che ti piaceranno grazie di aver visto il video fino alla fine ci vediamo al prossimo ciao